pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati continuiamo il nostro cammino nel decimo capitolo del vangelo secondo marco e oggi gesù tocca il tema dell'attaccamento alle ricchezze Abbiamo un problema di possesso, di false sicurezze che possono ostacolarci nel nostro cammino verso la santità e dunque nel dono generoso di noi stessi. Gesù cammina sulla via, sta andando verso Gerusalemme, un tale gli va incontro, gli si getta davanti in ginocchio e lo supplica, dicendo: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Ora, questo tale è mosso da un desiderio bello, profondo, ha un problema serio, del quale non è consapevole, ma che Gesù coglie bene. Infatti inizia spostando l'attenzione su Dio e dice «Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono». Qui Gesù non nega la sua divinità, ma, come vi dicevo, centra l'attenzione di questo tale su Dio e sulla sua relazione con Dio. Successivamente Gesù ricorda ciò che dicono i comandamenti ed elenca tutti i comandamenti inerenti il rapporto con il prossimo. Questo tale, risponde Gesù, ma io tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Qual è dunque il suo problema? Nel suo modo di esprimersi manca l'accento della gratuità, cioè sembra uno che non vive una relazione d'amore, di comunione, e che ha vissuto tutta la sua vita come una serie di doveri, di obblighi, di cose da fare per meritare. Ha ah, sì una generosità e un desiderio di fondo, ma potremmo dire è ingabbiato in una vita vissuta come una serie di osservanze per sentirsi a posto, per meritare cose, per sentirsi sicuro, assolvendo dei compiti, rispondendo magari alle attese dei genitori, presumibilmente praticanti, e magari per sentirsi a posto davanti a Dio. Ed ecco infatti la risposta di Gesù. Da dove parte il Signore? Fissatolo. Lo amò. Lo ama prima ancora che quest'uomo gli abbia detto sì o no. Lo ama guardandolo dentro, guardandolo profondamente laddove quest'uomo non si riesce a guardare e lo guarda con amore e lo vede nel suo bisogno di essere amato perché in fondo le persone che cercano il proprio valore in ciò che fanno e si sentono sicure solo se raggiungono determinati obiettivi, le persone che fondano la loro vita sul possesso delle cose o sul ruolo che ricoprono nella società, sono persone fragili che fondamentalmente hanno bisogno di sentirsi amate per come sono, di riscoprirsi amabili e amate per come sono. Questo amore lo può infondere nel profondo dell'anima soltanto l'incontro con il Signore. Solo Lui e la Sua parola, solo lo Spirito di Dio è capace di cambiare questo nostro povero cuore staccandolo da tutto ciò che vera sicurezza non è e fondandolo su di Lui, sulla certezza di essere amati da Lui, resi capaci di amare come Lui. Solo allora parte la risposta di Gesù. Una cosa ti manca va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Questo tale rimase bloccato, paralizzato, inorridito. Il verbo greco, stignazzo, è utilizzato in Matteo 16,13 per indicare l'aspetto cupo del cielo prima della burrasca. Questo è il suo stato d'animo, letteralmente sconvolto. Questo tale era andato da Gesù chiedendo di sapere, per meritare, per sentirsi dunque più autonomo e sicuro e invece si sente dire da Gesù che è necessario che vada, che dia, che condivida con gli altri e che segua Gesù, che si lasci guidare da lui. Questo tale possiamo dire che soltanto allora scoprì le zavorre che aveva nel cuore. Il caso di quest'uomo è quello che un bravo bibilista, Beauchamp, ha definito la ricchezza trasparente. La ricchezza trasparente è quella di cui il proprietario non è veramente cosciente. Essa gli viene magari dai genitori che gli onora e grazie ad essa che non ha mai rubato, perché non gli mancava nulla o che non ha mai ucciso. Ricchezze e genitori, una vita morale e spirituale, costruita sul fare per sentirsi a posto e sul fare per meritare, lo hanno protetto come un guscio e hanno contribuito sì a farlo crescere bene in determinati aspetti, ma anche ad ingabbiarlo sotto altri punti di vista. Quest'uomo non si accorge di quanto le sue mani siano strette su ciò che ha e che fa come se facesse parte di se stesso. L'attaccamento di cui non ci si rende conto è quello più difficile da staccarsi. Quante volte noi pensiamo di avere un cuore libero ma in realtà è imprigionato? Ad esempio siamo legati ai beni, ai beni materiali, ai soldi, alle ricchezze che siamo incapaci di condividere. A livello di principio siamo tutti dei Madre Teresa e dei San Vincenzo De Paoli ma poi ognuno si potrebbe chiedere quanto ad esempio condivido al mese con i poveri. Ma queste proprietà possono essere anche di altro livello. Ad esempio Possono essere dei progetti personali che assolutizziamo e ci impediscono di aprirci al nuovo che Dio ci propone, ruoli che ricopriamo, incarichi che abbiamo, che ci impediscono di metterci da parte e far spazio ad altri, ma anche ambizioni sbagliate che ci impediscono di corrispondere alla volontà di Dio. Insomma, tutte quelle cose a cui attacchiamo disordinatamente il cuore chiedendo ad esse vita, ma che in realtà finiscono per toglierci la vita. Se, ad esempio, ho fatto degli incarichi che ricopro in parrocchia il mio tutto e magari il Signore mi chiede un passettino in più, magari non sarò disposto a lasciarli per seguire maggiormente Cristo. Se ho attaccato il mio cuore ai beni materiali, sarò persino incapace di condividere con chi ha bisogno e magari è accanto a me, perché? Perché alla fine ho le mani prigioniere della saccoccia e così via. Quando ci blocca la paura di perdere una determinata cosa per seguire un po' più il Signore, ci dovremmo chiedere chi sia davvero al primo posto nel nostro cuore. Come faccio a capire se sono schiavo di qualcosa o di qualcuno? Se non posso farne a meno o se quando me lo toccano salto in aria. Da qui lo sconvolgimento di questo giovane che finché magari sentiva parlare di comandamenti. Ok, ma quando si è sentito toccato nella tasca e chiamato a donare è chiamato a farsi guidare da qualcun altro, riponendo in qualcun altro la fiducia che non in se stesso è crollato. Gesù nella seconda scena, con ironia, afferma quanto sia difficile per un ricco, cioè uno che vive la vita come un possesso, che vive le relazioni come possesso, che vive gli incarichi e ciò che fa come possesso, entrare nel regno di Dio. I discepoli allora chiedono, maestro, ma allora a chi è possibile salvarsi? È vero, salvarsi non è nelle possibilità dell'uomo. L'uomo da solo non ce la fa. Ed ecco perché Gesù risponde Agli uomini è impossibile, ma non a Dio. Tutto è possibile a Dio. Diventa possibile all'uomo avere un cuore libero, diventare capace di amare generosamente, di lasciarsi guidare da qualcun altro, di riporre in Dio la sua fiducia soltanto se gli apre davvero il cuore e cammina concretamente con Lui. E da qui l'ultima domanda di Pietro. Maestro, noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo lasciato tutto per seguirti, ma cosa ne avremo? È la nostra paura che non valga la pena di seguire fino in fondo Gesù, che alla fine abbiamo qualcosa da perdere. Gesù non si tira indietro ed ecco la sua risposta. In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia abbandonato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli e campi per causa mia e del Vangelo? che non riceva il centuplo, ora in questo tempo in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni e nel mondo futuro la vita eterna. Che il Buon Dio vi benedica pace e bene a tutti.